Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato alla banana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti circa. Gli ingredienti sono banane congelate tagliate a rondelle, yogurt alla banana e zucchero semolato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo lo zucchero sul fondo del boccale. aggiungiamo la banana e lo yogurt alla banana chiudiamo con il coperchio senza il misurino dal foro del coperchio inseriamo la spatola che ci servirà per spatolare e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità da 3 a 6 spatolando Gelato alla banana è pronto, trasferiamolo in delle coppette e serviamolo subito. Gelato alla banana, grazie e alla prossima ricetta.